Thank mm -hmm. you. Ciao mi chiamo Carlo, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a vedere come suonare questo avanzato riff in slap. Eh, in realtà poi di slap tradizionale ce n'è abbastanza poco perché alla fine quando vai a sentire questi, eh, questi groove fatti in questo modo eh, non c'è spazio per lo slap tradizionale che vedrebbe più pollice con note reali. Qua abbiamo delle diverse tecniche che vanno a sommarsi, tra cui c'è anche lo slap, e per creare appunto questi questi groove con tanti sedicesimi e che si riescono a portare ben su di velocità. Quindi andiamo a vedere nello specifico. Eh, innanzitutto eh, suddividiamo il groove in due parti. La prima dove facciamo questa tecnica e il secondo invece dove andiamo a suonare delle terzine di sedicesimi che vediamo a parte e poi andiamo a unire tutto insieme allora prima parte innanzitutto eh, iniziamo non con un colpo slap come potrebbe sembrare ma in realtà è un emmer quindi emmer on, solo mano sinistra sulla nota do secondo colpo Col dorso delle dita andiamo a colpire due barra, tre corde, stoppandole di qua in maniera che escano ghost. Con il dorso, appunto con, con le unghie, puoi creare questo, questo suono. Quindi 1-2, E inizia a esercitarti così un pochettino sopra. Poi andiamo a mettere il terzo suono che è uno strappato fatto con l'indice sulla corda sol. Quindi di qua sto sempre stoppando eh, con la mano. Io ho fatto il do e poi con il resto della mano vado a stoppare le corde in maniera che non risuonino. La prima nota il do è un po' più lunga, un ottavo. Gli altri due sono sedicesimi. Uno, secondo suono, terzo suono. e mi esercito mettendo questi tre andiamo a inserire il quarto suono il quarto suono è un M RON sulla nota sol io lo faccio con l'anulare quindi sempre la prima nota ottava un po' più lunga corta, corta, corta la provi lenta, lenta e piano piano la porti su Okay, andiamo a mettere il quinto suono, quinto suono e una ghost note di nuovo fatta strappata con il pluck sulla corda Sol. Questa qua sarà un po' più lunga, quindi chiaramente la ghost non ha una lunghezza, però la tengo eh, lunga un, un ottavo quindi la lascio un po' più sospesa, puoi vederla sia come di ottavo che suonata sedicesima sedicesimo con poi pausa di sedicesimo dopo. Allora, dopo l'ultimo colpo, scusa, eh, Scusa, ho sbagliato. Eh, scusami, lui, eh, la, lo strappato viene fatto poi come, come ultima. Eh, ricapitoliamo un secondo, ti chiedo scusa... 2 3 4 Il quinto suono è fatto col thumb sulla corda re sul sol appena suonato in M. Con il thumb vado a fare la ghost note. Ok. Invece quella che ti avevo detto prima, eh, che però è un sedicesimo, viene fatta poi come ultima nota. Quindi come sesta nota. 1 2 3 4 4, oddio non ho sbagliato, <ride> scusami, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, <ride> chiaramente è, è, è normale perché è un incastro, quindi eh, una volta che l'hai imparato poi non, non ci pensi neanche più e, e le tue mani lo, lo vanno poi a fare in velocità. Per poi ricadere dopo il sesto suono eh, andiamo sul battere del 3, praticamente. E qua finisce il nostro primo groove. E quindi esercita su questo: 4. 4 4 4 quindi eh, per finire i quattro quarti li lasci le pause dopo, così hai tempo a riprendere il groove. Seconda parte: nella seconda parte abbiamo queste terzine di sedicesimi. Io le faccio sulle note eh, Re, La e Sol. Innanzitutto partiamo con la tecnica, sono anche qua. Emmer Re, La. Sol. quindi esercitati anche a fare questi hammer perché non sono facilissimi eh, il dito deve cadere in maniera secca e a martelletto ok? in un secondo momento vado a tirare fuori la terzina che è fatta eh, sul 2 e sul 3 con due ghost una col pollice e una con lo strappato 1, 2, 3 quindi faccio il re la ghost sul re appena suonato e lo strappato mentre ricarico la mano quindi in un solo movimento di mano destra vado a fare tre note la prima viene fatta dalla mano sinistra uno, e le altre due dalla destra che scende giù e risale su un due tre all'inizio esercitati solo su una nota dopo la vai a spostare un due tre un, 3, 1, 2, 3. Ti segnalo che sul La e sul Sol la ghost col pollice vado a seguire la corda. Quindi la faccio sulla corda di Re. In realtà potresti farla anche sulla corda di La. Funziona benissimo lo stesso. Devi solo eh, aumentarne il controllo di qua. Quindi se sei bravo a controllare di qua puoi farla su, su qualunque delle, delle due note, delle due corde, scusa. Andiamo ad unire il tutto, non me lo ricordo più, <ride> ok quindi andiamo a prendere la prima parte, Ta. poi spostiamo la mano Qua l'ultimo do prima di fare il secondo groove è di un ottavo, quindi abbiamo comunque tempo per spostare l'impalcatura di tutta la mano in giù e poi fare queste tre eh, terzine di sedicesimo che appunto sono la prima nel levare del 3 e le altre due sono sul 4. questo è quanto <ride> quindi oggi ho rispolverato questo il mio vecchio jazz del, del 76 erano quasi forse due anni che non lo tiravo fuori e infatti scusami le corde sono, sono vecchie appunto di due anni però comunque mi piace sempre come suona questo, questo jazz, quindi prima di cambiarle ho voluto ancora fare questo, questo tutorial. Quindi è vero che le corde nuove servono e aiutano, però anche su quelle vecchie comunque si può fare tecnica e si possono fare anche groove in slap. Grazie per aver seguito questo video, se ti è piaciuto scrivimi qua sotto nei commenti appunto qualche, qualche opinione o se hai qualche richiesta e ci vediamo al prossimo video ciao a presto